Ok, e questo è il quarto esercizio. Guardate che mh, assomiglia molto al primo esercizio, nel senso che ci chiede di prendere due liste e andare a fondere queste due liste. C'è soltanto una differenza. In questo quarto esercizio ci dicono che eh, quelle due liste eh, si deve fare il merge ma restituendo una nuova lista ordinata. Quindi non è prendere il primo elemento della prima lista, il primo della seconda, il secondo della prima, il secondo della seconda e così via, ma dobbiamo andare a, prima di aggiungere un, un nuovo elemento, eh, dobbiamo andare a chiedere qual è l'elemento eh, più piccolo tra le due liste e aggiungiamo quell'elemento quel minore dalle due liste. Quindi alla fine si fa il merge, ma si fa aggiungendo gli elementi in ordine. E non si può utilizzare il metodo sort. E ci dicono anche che le liste di partenza non devono essere modificate e che possiamo supporre che siano già ordinate le liste di partenza, quelle che entrano come, come parametro. Quindi questo sarebbe un esempio, guardate che le due liste, quelle che ci danno come parametro, sono già in ordine, quindi 1, 4, 9, 16 e poi 4, 7, 9, 9, 11, quindi entrambe le liste sono in ordine e anche quella che dobbiamo restituire noi come risposta dovrà essere una lista ordinata. E... Allora, quello, quello che vi dicevo prima, guardate che in questo caso non è come prima che semplicemente diciamo: allora il primo della prima, il primo della seconda, eh, il secondo della prima, il secondo della seconda, e eh, così a caso. Ma ogni volta prima di aggiungere un elemento, dobbiamo chiederci: ma questo è minore? Il primo elemento di questa lista è inferiore al è minore, al primo elemento della seconda lista? Se questo è il minore, allora viene aggiunto questo, giusto? E poi dobbiamo andare a fare il confronto eh, tra questi due elementi. Eh, allora, questo cosa vuol dire a livello, diciamolo così, concettuale? Vuol dire che a me interessa... Eh, allora, guardate che nell'esercizio numero uno, a noi serviva soltanto un indice, giusto? Perché comunque salvavamo, eh, perché comunque prendevamo l'elemento che c'era nella posizione 0 della lista 1 e nella posizione 0 della lista 2 e li aggiungevamo eh, uno dopo l'altro subito. In questo caso non è la stessa cosa, perché guardate che facciamo l'esempio con questa lista. Eh, io all'inizio mi fermo nella posizione 0. Nelle due liste, giusto? Parto qua dall'inizio, sia nella lista corta che nella lista lunga. Poi eh, il primo elemento della lista corta è, allora, 1 è minore di 4, ovviamente, quindi viene aggiunto 1 nel mio risultato. Ho aggiunto già questo e mi fermo in questa posizione qua. Qua invece non ho aggiunto ancora nessun elemento. Ho aggiunto un elemento della prima lista, ma non ho ancora aggiunto nessun elemento della seconda lista. Quindi la mia posizione è ancora questa, capito? E poi diciamo che io faccio la domanda se questo elemento è minore o uguale. E allora aggiungo 4, guardate che viene aggiunto 4. E io ho già aggiunto due elementi della prima lista e la lista corta e non ho ancora aggiunto nessun elemento della lista lunga. E quindi qua posso avanzare una posizione, mentre qua sono ancora fermo eh, alla posizione 0 perché non ho aggiunto nessun elemento di questa lista. Poi ovviamente quando faccio questo confronto scopro che questo è il prossimo elemento da aggiungere, l'aggiungo qui e solo fino a questo punto posso spostarmi in una posizione nella lista lunga, capito? E per questo motivo, in questo esercizio dobbiamo tenere traccia, dobbiamo salvare, memorizzare in due variabili la posizione in cui mi trovo nella lista A e nella lista B. Diciamo che. Per questo, per questo esercizio non ci interessa così tanto la lunghezza, perché guardate che, come, come andremo a capire un po' più avanti, guardate che, ad esempio, noi andremo ad aggiungere tutti gli elementi della lista lunga prima di aggiungere tutti gli elementi della lista corta. Capito? Perché guardate che l'elemento più grande di questa lista sarà l'11, mentre l'elemento più grande di questa lista... Il 16. Quindi non è come prima che eravamo sicuri che avremmo finito prima la lista corta. Qua non sappiamo, non si sa dall'inizio quale qual lista viene, viene aggiunta prima. Quindi bene, diciamo che si chiama ancora lista corta, lista lunga, giusto per farvi un po' il mapping tra quello che avevamo fatto prima e quello che andremo a fare adesso, ma diciamo che la lunghezza qui non, diciamo non è così determinante come prima. Quindi andremo a, andiamo a controllare il codice, andiamo a vedere come si fa questa cosa. Allora, eccolo qua, il codice di merge, questo è merge, ho cambiato qui il nome, ma questo basicamente fa il merge, quello che facciamo prima. E Guardate che non va bene perché questo alterna un elemento e l'altro, ma alla fine ci restituisce una lista che non è ordinata, capito? Quindi aggiunge 16 e poi aggiunge 9, quindi qua questi due elementi non sono ordinati. Come facciamo a trasformare il nostro esercizio per risolvere quello che ci dicono nel testo dell'esercizio 4? E per prima dobbiamo creare una nuova variabile per rappresentare la posizione nella lista A e possiamo andare a creare una nuova variabile per andare a, a rappresentare la posizione nella lista B ehm. guardate che questo pezzo qua non ci interessa più a me non interessa qual è la lista più corta e la lista più lunga, a me interessa Conoscere ogni volta eh, la posizione in cui mi trovo ad ogni lista e capire se ho già finito una lista o l'altra. Ma diciamo che eh, per questo esercizio non, non è importante, non è rilevante sapere qual è la lista più corta e la lista più lunga. Quindi io posso fare così, semplicemente dire che la lista lunga sarà la lista A e la lista corta, la lista B. O Posso fare... Eh. Eh. Ok, quindi la prima cosa, la prima domanda da risolvere, diciamo per modificare quel programma che avevamo prima la prima domanda da risolvere è questa qui io quante volte devo entrare in questo if in questo for quante volte devo fare quante iterazioni devo fare per risolvere questo problema allora guardate che qua ogni ciclo ogni iterazione io posso aggiungere soltanto un elemento ogni volta e questo cosa mi indica questo cosa questo mi indica che io devo fare tante iterazioni come elementi ci siano nella lista corta e nella lista lunga. Quindi il, in questo caso, guardate che il range sarà uguale alla lunghezza... Delle, eh, non eh, proverò a non dire più lista corta e lista lunga, ma sarà uguale alla lunghezza di la lista A più la lunghezza della lista B, perché io comunque dovrò aggiungere nove elementi nella mia lista finale, in quella che ritorno, e ogni volta che... e io posso aggiungere un elemento ogni volta che faccio un, un nuovo, una nuova iterazione, giusto? Eh, capito? Quindi... Io andrò a fare questo eh, tante volte come elementi ci siano nella lista A e nella lista B, sommati con gli elementi della lista B. E, bene, la prima domanda che io mi faccio sarà se l'indice con cui io andrò a percorrere gli elementi della lista A è ancora... È ancora se non ho... Raggiunto l'ultima posizione, se, non ho ancora, se è ancora meno, minore a, alla posizione al, al numero di elementi della lista A, e devo anche fare la stessa domanda per l'indice di B. Questo cosa vuol dire che io mi trovo in, un, in una posizione in A e in B. In, allora, visto che non ho ancora finito di percorrere né la lista A né la lista B, ha ancora senso fare il confronto tra l'elemento in cui mi trovo nella posizione A e l'elemento in cui mi trovo nella posizione B, giusto? Se io avesse finito una delle due liste, se io avessi già, eh, facciamo, eh, facciamo finta che io avessi già finito questa lista, che qua non fosse 16, ma 10. Quindi io aggiungo questo, poi aggiungo, eh, sicuramente eh, avrei aggiunto questo, poi avrei aggiunto questo, e poi guardate che a questo punto io ho già finito di percorrere tutta la lista e quindi mi mancherebbe solo eh, percorrere la lista B. E infatti, ci... guardate che per forza sarà così alla fine, no? perché anche in questo caso, in questo esempio che c'è qui, io andrò a finire prima la lista lunga, andrò a aggiungere tutti gli elementi della lista lunga, e poi mi mancherà aggiungere l'ultimo elemento della lista corta. Io andrò ad aggiungere tutti gli elementi della lista B e comunque mi mancherà questo elemento della lista A. Solo che quando aggiungo questo non devo fare nessun confronto, perché non c'è nessun elemento di questa lista con cui posso ancora fare un confronto, perché ho aggiunto già tutti gli elementi nella lista. Questo è quello che, che voglio dire. Quindi se io non ho ancora finito di percorrere la lista A e non ho ancora finito di percorrere tutti gli elementi, della, o di aggiungere tutti gli elementi della lista B, allora ha senso fare il confronto tra l'elemento che si trova nella post... Scusate nella posizione A della lista A e l'elemento che si trova nella posizione B della lista B. Allora io dico se A non maggiore, ma minore. Se A è minore, A eh, se... allora cosa faccio? Aggiungo Altrimenti, cosa faccio? Aggiungo, lo so, allora in questo caso, io lo so che l'elemento che si trova nella posizione A della lista A è minore di quello che ehm, si trova nella posizione B della lista B, e allora aggiungo quello che c'è nella posizione A. Altrimenti, eh, lo so che allora il minore tra i due è quello della lista B, e aggiungo quello della lista B. B. E, ok, ci siamo. E guardate che ogni volta che io aggiungevo un elemento nel risultato, nella lista finale, cosa facevo subito dopo? Incrementavo la posizione, no? Tipo io ho aggiunto questo elemento e poi non mi trovo più nella posizione 0 in questa lista A. Ma adesso mi trovo nella posizione 1, perché ho già aggiunto questo, quindi mi sposto una posizione. E è la stessa cosa che andremo a fare qui. Io dico che la posizione A sarà uguale alla posizione A, più 1, e faccio la stessa cosa qui. Posizione B sarà uguale alla posizione B, più 1. Quindi aggiungo l'elemento e mi sposto. Quindi questo primo if, ripeto, ci rappresenta il caso in cui non ho ancora finito di percorrere o non ho ancora finito di aggiungere tutti gli elementi della posizione A né tutti gli elementi della posizione B e quindi ha senso prima di aggiungere un elemento fare il confronto per capire quale quale dei due sia il più piccolo e aggiungere quello lì poi può capitare che io abbia già finito di ehm, può darsi che questo non sia il mio caso eh ma che invece io abbia già finito di percorrere o di aggiungere tutti, tutti gli elementi della lista A e mi mancano ancora gli elementi della lista B. Lo così. Che io abbia già finito tutti gli elementi della lista B e mi manchino ancora elementi della lista A. Quindi come, lo, come, come saprei se, se questa è la mia situazione? Perché in quel caso eh, il, il programma non entrerebbe in questo if, perché anche se questa condizione è vera, quest'altra no, perché ho già percorso tutti gli elementi, aggiunto tutti gli elementi della lista B, e quindi non entra in questo if, e entrerebbe in questo el, elif, el, sì, in questo elif, nel senso che... Mh, questa condizione continua ad essere vera. Io non ho ancora aggiunto tutti gli elementi della lista A. In quel caso cosa faccio? Questo che c'è qui. Aggiungo l'elemento che ci sia della lista A in quella posizione lì e incremento, incremento la posizione. Guardate che in questo non mi interessa qual è l'elemento, perché ormai lo so che che se tutti gli elementi dell'altra lista sono già stati aggiunti, vuol dire che tutti quelli che sono già stati aggiunti erano menori di, questi, di questo che sto per aggiungere. Quindi qua ah, non devo fare nessuna verifica, non devo fare nessun if, semplicemente aggiungo quel, quell'elemento. E poi potrebbe esserci un'altra un um, alternativa, un altro caso, che sarebbe quello in cui mi manca ancora aggiungere elementi della lista B. Questo era dell'esercizio 1, dell quindi non ci serve più quindi guardate che questi sono i tre casi quando non ho ancora aggiunto tutti gli elementi delle due liste e quindi ha senso fare il confronto per capire quale sia il, meno, il minore tra, tra i due elementi e quando trovo il minore lo aggiungo e incremento la posizione di quella lista la posizione in cui mi trovo in quella lista quindi A o B a seconda dal, dal caso quindi quello è un primo caso. Poi c'è l'altro caso in cui mi manchino ancora da aggiungere elementi della lista A, nel cui caso semplicemente li aggiungo e basta. E poi questo else sarebbe, vorrebbe dire che mi mancano ancora elementi della lista B, nel cui caso niente, li aggiungo e incremento, incremento l'indice. E questo non ci serve più perché questo era dell'esercizio prima. E se non è sbaglio a niente, questo codice dovrebbe funzionare. Un attimo, controllo, post -vipus. Boh, vediamo. Eh sì, guardate che funziona. Eh, avete visto che questo ad esempio... Prima non funzionava nel senso che non erano in ordine e adesso questa volta eh, niente, sono tutti gli elementi in ordine. E questo esercizio ci mostra che noi possiamo partire da qualcosa che avevamo fatto prima e analizzare in che modo può essere diverso e capire come si può modificare quello che avevamo già fatto prima, un esercizio che siamo molto simile cosa si può modificare cosa per forza deve essere modificata eh, per riuscire a fare quello che ci chiedono in questo caso cosa dovevamo, dovevamo modificare o cosa dovevamo, di cosa dovevamo avere conto mm, prima questo nel senso che non ci serve lo stesso indice per percorrere eh, le due liste poi che noi dobbiamo fare questo tante volte come elementi ci siano in entrambe le liste, quindi la somma degli elementi che ci sono nella lista A e quelli che ci sono nella lista B. Poi questo che vi ho già spiegato, penso sia chiaro, e basta. Quindi questa è la strategia per risolvere questo... Questo quarto esercizio non era molto difficile, ma bisogna, come vi ho detto sempre, bisogna capire, prima di andare a fare il codice, bisogna capire queste cose, no? bisogna capire la, diciamo, la strategia, e bisogna capire diciamo, le variabili che ci servono per risolvere questo esercizio, quindi scoprire che ci servono questi due indici un po' riflettere su quante volte dobbiamo andare a fare quel ciclo, e basta. Quindi eh, fin qua eh, abbiamo l'esercizio 4. Eh, ok, e eh, niente, allora finalmente c'è l'esercizio 5, quello del tic-tac-toe o tris o schiera. E, boh, tutti sappiamo come funziona questo, quindi non ci vuole andare a spiegare in profondità come funziona il gioco. E questo esercizio allora, può sembrare un po' lungo, nel senso che sì, era un po' lungo, ma in realtà non è molto più difficile a livello di, di programmazione, di algoritmica, di quello che abbiamo già fatto, no? Guardate che eh, nell'esercizio del Magic Square avevamo già fatto tipo quelle verifiche per capire se... Per, per percorrere una diagonale, ad esempio. Anche abbiamo fatto quella per percorrere la colonna, per prendere gli elementi che sono nella riga. Quindi quelle cose più o meno le sappiamo. La cosa più importante di questo esercizio era capire queste cose che sono qui era capire come funzionava il gioco e come rappresentare il gioco e come rappresentare questo gioco come, come codice, come un programmino e noi dovevamo capire che tutto il gioco, tutta la sì sì tutta la sì tutto il gioco doveva essere messo all'interno di un di un while, no? di un ciclo perché altrimenti il gioco si ferma e a noi non ci interessa che il gioco si fermi, ci interessa che il gioco continui. Quando finisce il gioco, quando eh, usciamo da quel, da quel ciclo, da quel foro, da quel while, quando ci sono queste due condizioni, quando qualcun, qualcuno ha vinto, quindi qualcuno è riuscito a fare la, la vincere, o quando, eh, anche se nessuno ha vinto, eh, la Scacchiera è piena, quindi a quel punto non si può fare altro e niente, il gioco è finito. E, ma quindi quello che vi dicevo prima è che la cosa più importante in questo esercizio era capire che ogni volta per ogni mossa che faceva uno dei due giocatori bisognava andare a fare questi tre passi: no? prima capire chi ha il turno. E, Tipo se ha il turno del giocatore 1, il giocatore 2, e cosa dovrebbe essere, eh, quale carattere dovrebbe essere messo nella, nella scacchiera, e, e basta. E poi l'altra cosa che si doveva fare per ogni mossa, ogni volta che un, un giocatore faceva la sua mossa, era quella di modificare. Diciamo salvare quella modifica e ridisegnare la, la scacchiera. Ehm, bene. E anche l'ultima cosa che si faceva era quella di... Allora, visto che questo giocatore ha fatto la sua mossa, io controllo se il gioco è finito. Se con quest'ultima mossa che ha fatto lui, eh, lui ha, finito, ha vinto il gioco o oh, la scacchiera è piena. Quindi... Per fare andare questo gioco bisognava sempre all'interno di un ciclo fare questi tre passi. Se voi siete riusciti a capire che questi erano i tre passi che bisognava fare, avete praticamente risolto, risolto il, il problema. E guardate che nessuna di queste cose è particolarmente difficile, no? Tipo determinare chi è il turno, boh, basta con dire che se il primo turno, se adesso il turno l'aveva il giocatore 1, quindi se alla fine del ciclo il turno lo prende il giocatore 2, si, si cambia quella variabile lì. Quella potrebbe essere una variabile booleana perché sono due giocatori, quindi è qualcosa tipo primo giocatore uguale a true e poi quando Ogni volta che entra la mossa eh, si cambia se è true, allora false, se è false, allora true. E quindi questo non è particolarmente eh, difficile fare questo passo. E, modificare e disegnare la scacchiera? Neanche. Perché noi sappiamo come andare a, a inserire un valore in una tabella, quello sappiamo farlo. E disegnarla? Boh, sappiamo anche farlo, no? Perché dis per disegnarla... Eh, e ci vorrebbe andare a percorrere la, la tabella e disegnare quello che c'è ad ogni posizione e determinare se il gioco è finto. Boh, Possiamo anche farlo manualmente, perché visto che questa schiacchiera, questa tabella, questa matrice è così piccola, io posso dire, allora mi prendo l'elemento per verificare se, ad esempio la diagonale, mi prendo 001122, eh, o 02. 1, 1, 2, 0. Farla così, tipo senza fare il ciclo, ma andando a prendere gli elementi con l'indice messo lì nel codice. Quindi per questo esercizio ovvia, non andrò a fare tutto il codice, ma faccio vedere il codice della soluzione, andrò a spiegare quello che ci vuole spiegare. Non andrò a farlo perché ci mettiamo tantissimo a scrivere tutto, come dicevo prima. Questo è un esercizio lungo, ma... non particolarmente difficile. La cosa difficile, importante da capire in questo esercizio è questo pezzo qui. Se l'avete capito... No. Allora, guardate quello che vi dicevo. Questa è, è la funzione main. Qua viene, inizializzato la, viene inizializzata la scacchiera. E... Ad esempio, questi qua hanno deciso di, di rappresentare il turno come una stringa e quindi lo fanno come la stringa, il primo valore parte con x, ma anche potevamo, si poteva fare come vi dicevo prima: quindi questo primo turno poteva essere un o questo turno potrebbe essere rappresentato come una variabile booleana che Parte con false, eh, che si chiamasse giocatore 1 o che si chiamasse giocatore 1 e parte con true. Eh, cambio. Game over. Guardate che questi l'hanno rappresentata come infatti, come un boolean. Qua mi pare non c'era quasi nessun'altra alternativa. E guardate come funziona il gioco: se il gioco non è ancora finito, while not game over. Cosa faccio? La prima sarà cambiare il turno. no? Se il turno eh, l'aveva prima... Eh... No, se il turno adesso ce l'ha il giocatore, ce l'ha X, quindi per la, prossima, per la prossima iterazione il turno l'avrà o. O, sì, o. Altrimenti il turno per la prossima iterazione l'avrà X. Guardate che... Questo. Ehm. Scusate, se il turno adesso ce l'ha X, quindi eh, faccio lo scambio e il turno sarà o e eh, l'opposto. Ora, ora vediamo come funziona. Ah, ok, quindi vuol dire che la prima mossa in realtà non la fa X, ma la fa O. O la fa il secondo... Allora, che il primo giocatore sarà O. Boh, niente, questo si poteva gestire così, o si poteva fare questo scambio dopo di aver fatto la mossa, tipo... farla così. Che in questo caso sarebbe come dire, se il turno in questa mossa qui eh, l'ha avuto x, allora per la prossima iterazione, allora, si cambia e per la prossima volta che si entra qui eh, nel while, il turno l'avrà o, o viceversa. Questo diciamo che si poteva fare eh, in questi due modi. Questo take turn sarebbe come fare la, fare la mossa, quello che io vi mettevo come fare la mossa. E cosa viene passato come parametro per questa, per questa, per questa funzione? Viene passato sia la, la matrice, la tabella, con i valori, guardate che i valori del gioco sono qui, e viene passato a chi, corrisponde, a chi corrispondeva il il, il turno. E andiamo a vedere come cosa fa questo take turn. Allora, la prima cosa, disegna la tabella, quindi disegna la tabella, vuol dire eh, quella, quella che c'entra come parametro e ehm, chiede al primo giocatore di fare la sua mossa quindi gioca il giocatore con, questa, con questo Mark. Si prende la giocata che ha fatto lui e in quella posizione, guardate, in, quel, in quella riga, in quella colonna della tabella, di quella che è entrata come parametro, va e aggiunge la marca: aggiunge la, la X o la O, qualsiasi cosa. Sia. E prima di fare questo, fa una verifica. E aspettate, ok, input row, input call. Mm. Ah, ok, niente, qua fa la verifica per capire se quella giocata, che, se quei valori che ha inserito lui sono giusti, e altrimenti continua a chiedere di inserire dei valori, quindi se... Se ha inserito qualche valore, ma non è un valore, eh, se non è un valore, una mossa valida, allora chiede di eh, riprovare. Niente, continuo a fare così. Questo per disegnare la scacchiera, semplicemente si prende quello che entra come parametro, che sarà di nuovo la tabella o la matrice, e la disegna. Questo sappiamo come farlo, guardate che non fa niente di particolarmente difficile. No. Oh, sì, La, la disegna. E poi diciamo che la parte più importante del programma, dove il programma riesce a determinare se, qualche, se uno dei giocatori ha vinto, viene fatta. Ogni volta, dopo di aver fatto una mossa, che è questo, quello che succede in questa posizione, si verifica se qualcuno ha vinto. Che questa è un'altra un, un funzione, o se la scacchiera è piena, che quello si determina con un'altra funzione. Quindi guardate che questa funzione qui ci restituisce una cosa di tipo booleano, giusto? E anche questa ci restituisce una cosa di tipo booleano. Allora, se questa funzione game1 da true, è da true, quindi game over diventa true. E quando game over diventa true, cosa, cosa succede? Il gioco è finito, perché e non continua a, a entrare in questo white e non continua a fare questa iterazione, che sarebbe questa iterazione qui. Questo si fa per ogni mossa, fin quando qualcuno ha vinto o la scacchiera piena. Quindi quando uno di, questi due, di queste due funzioni ci restituisce true, game over diventa true e non, continua, non si continua ad andare avanti con il gioco. E... e guardate che quando qualcuno ha vinto, se qualcuno ha vinto, allora io cosa faccio? E... Vengo e disegno la, la scacchiera e un messaggio che dice il giocatore con questo turno ha vinto e guardate che in questo f in questo else io sono sicuro che se il mio programma è diciamo entra in questo allora se il mio programma arriva a questo punto all'arriva 14 sarà perché il gioco è finito giusto perché altrimenti sarebbe, sarebbe entrato di nuovo eh... In questo in questo while se non entra più nel while vuol dire che il gioco è finito il gioco può, può finire per due per due motivi perché qualcuno ha vinto o perché è piena la schiacchiera e quindi io faccio la domanda qui allora se eh, qualcuno ha vinto se in questo in questa scacchiera così come adesso eh, qualcuno ha vinto qualcuno dei due ha vinto allora stampo eh, il giocatore con questo turno ha vinto altrimenti io lo so che se entra qui il gioco è finito ma non perché uno dei due ha vinto ma perché la schiacchiera è piena perché non c'è nessun'altra alternativa se il gioco non continua era per due motivi e qua il primo motivo era che qualcuno avesse vinto quindi se non, se non è questo il motivo allora questo qua sono sicuro e che il motivo per cui entra in questo pezzo del programma è perché, perché è piena le schiacchera E quindi si può dire che hanno pareggiato, che non c'è stato un vincitore. Quindi guardate, c'è questo is full, è piena le schiacchiera e guardate che ritorna true, e ritorna una variabile booleana. Eh, se mh, questo in questa funzione vanno a cercare tutte le posizioni se trovano una posizione in cui c'è ancora eh, che è ancora vuota quindi ritorna false se dopo di aver fatto tutto diciamo questo ciclo anidato non trova nessuna posizione vuota allora sì eh, sicura lo sappiamo che eh, la matrice è tutta piena e quindi ritorna true Qua per determinare se il gioco è finito se, o se qualcuno di due ha vinto, e, niente, verifica, guardate qua, verifica le righe e le colonne per un vin, eh, vincitore e poi verifica le diagonali. Assomiglia a quello che abbiamo fatto con, con il Magic Square, no? Tipo che prima abbiamo fatto la verifica delle righe, delle colonne, e poi andiamo a fare la verifica delle diagonali. In questo caso, loro... Perché ve lo ricordate che in quello che abbiamo fatto noi, noi abbiamo detto che la nostra risposta all'inizio sarebbe false Oh, no, no, niente, va bene così perché facendo così ricordate che sempre quando viene messo un true il programma, diciamo, non è il programma, ma questo metodo si ferma, non continua a fare nient'altro. Quindi, quando viene messo questo true in questa all'interno dell'IF e all'interno del for, cosa succede? Che il programma non continua a provare ad entrare ad un altro IF e il programma non continua ad entrare a un altro for ma semplicemente return, eh, restituisce questo valore e, e basta, si ferma, non continua, con, con, non, continua, in, non continua a fare niente in questa funzione, semplicemente restituisce la, la risposta. Quindi boh, va bene così, nel senso che se, se determina che c'è qualche condizione o che uno dei giocatori è riuscito a a fare la riga o a fare la colonna, completare la riga o la colonna, allora ritorna true e non fa nient'altro. Se dopo di aver fatto tutte queste domande eh, non ha ancora, eh, ancora restituito niente, non ancora fatto nessun return, quindi lo sappiamo che dobbiamo quindi eh, restituire false, perché nessuna delle condizioni per vincere il gioco è ancora stata raggiunta. E quindi niente, restituisce false e basta. E Poi qua viene questo, il metodo per dipingere. Basta. Ma ve lo ripeto, la cosa che a me in questo, in questo esercizio sembrava più importante o più... Sì, più importante, la, la cosa fondamentale era capire come strutturare il programma, come strutturare il gioco, come andare a dividere, eh, sì, dividere le, responsabilità, le responsabilità del programma in diversi, tra, diversi, tra diverse funzioni. E poi come far funzionare tutte queste diverse funzioni in fun in questo, nel main. No? Tipo Guardate che tutto il programma non viene messo in un'unica funzione, ma ogni funzione ha un, un piccolo pezzo, una piccola responsabilità. E poi la cosa importante per questo esercizio era capire eh, a che punto del programma ognuna di quelle funzioni faceva la sua parte. E quindi guardate che questo di andare a fare una mossa era una cosa che si faceva all'interno di un ciclo mentre il gioco non fosse ancora finito. E questo game over, questa, questi due, queste due funzioni, erano proprio quelle che mi aiutavano a capire all'interno di, di quel ciclo che il gioco non era ancora finito e che potevo continuare. Quindi in questo, in questo, in questo esercizio la cosa importante era capire come distribuire, come assegnare quelle responsabilità, e poi come far funzionare quelle, quelle, quelle funzionalità insieme per eh, riuscire a rappresentare le regole del gioco, la, sì, la logica di questo, di questo gioco. E quindi, bene, niente, direi che, direi che questo è tutto per questo là. E ovviamente se avete qualche domanda, se avete qualche, sì, se avete qualche domanda sulle soluzioni che abbiamo fatto eh, o okay, che ho fatto in questo video, scrivetemi pure su, su Slack, eh, potete inviare un messaggio, un direct message, eh, niente, volentieri vi, vi rispondo a qualsiasi domanda... Eh, Boh, sì, questo era tutto. Allora, ah, ovviamente sul sito del corso, come, come, come al solito, verrà caricata la soluzione, quindi anche lì potete andare a controllare il codice. Eh, e niente, direi che ci vediamo allora eh, giovedì prossimo eh, al laboratorio. Eh, grazie e eh, ciao. Buone feste. Ciao. Eh...